ad altissimi livelli la mancanza di cambi a volte in fice un certo. campionato di una squadra ora in imposta l'azione la United-Napolis con il numero 15 Casciglia serve pesa Pesacane quindi Rinaldis lancia in verticale ma è pescato in fuorigioco il numero 14 di Costanzo Servito con un pizzico di ritardo alla palla da parte di Piretti. Una terna arbitrale col corpo uomo, molto attenta, quindi che, da questo punto di vista. è Una terna arbitrale che è molto attenta. 22 minuto del secondo tempo, partita oramai chiusa dal punto di vista del risultato e secondo me anche dal punto di vista fisico. 5-0 per la United-Napolis che sembra avere qualche energia in più degli avversari che rivediamo vanno assolutamente applauditi che malgrado non abbiano cambi, ricambi in banchina stanno tenendo il campo con orgoglio e dignità e soprattutto con la passione che anima le due squadre in campo e che, hanno permesso a torneo, che ha permesso a questo torneo di ripartire dopo la pausa per il maledetto covid ma Mauro, un 5-0 demerito dell'esperia o un 5-0 anche merito dell'United? In questi casi c'è un poco dell'uno e un poco dell'altro, sicuramente sì, si, sì. Se trovi le occasioni cerchi di concretarle, veramente. Però dobbiamo anche sottolineare che fino adesso non c'è stata nessuna azione particolarmente Tramante. pericolosa dell'esperia, mentre invece la United-Napolis, ma oltre 5 gol, sì, sì ha realizzato anche, ha creato anche delle diverse occasioni. Ecco, adesso c'è un lancio in avanti per il numero 19 Fiorillo, prontamente anticipato dal, dal portiere eh, Assante. Quindi non riuscite neanche a concludere verso la porta. Il barri di Assante termina però in rimessa laterale. Fase di stanchezza della partita, complice anche il caldo sole del Kennedy. La mancanza di pubblico anche a questi livelli? Sì, no, è... comunque c'è un protocollo, rigido no, protocollo sì, po da rispettare. Direte, te implica anche nel no. gioco, no? Magari quando scendi in campo. Certo, sarebbe molto. stato bello avere il pubblico perché certo. comunque questi ragazzi in campo, li voglio chiamare ragazzi malgrado certo. come certo, me, sono sì, over sì. 50, quindi mi reputo anche io un ragazzo. No, ma veramente meritavano di un, un po' di pubblico che riservasse loro un meritatissimo applauso anche perché non è un cercare di inficiare un loro limite purtroppo questo genere di sport noi vediamo calcatori che a 35 anni si ritirano quindi evidentemente, ci sarà un motivo ecco evidentemente è proprio la fisicità di questo sport che necessita di determinate energie che poco hanno a che fare con gli anni sì, sì, facciamo riferimento a portieri che in passato insomma, sono arrivati pure a 40 anni, certo. pure nella, nello sport contemporaneo, il calcio contemporaneo. Perché è chiaro che possa valere solo per un portiere, non può valere un attaccante arrivare a 40 anni e cercare di dare il Sono rare eccezioni, ecco come Ibrahimovic inseriamo certo. una persona super allenata sono e comunque c'è solo problemi muscolari, lo stesso, certo. spesso è costretto a fermarsi, quindi arrivata a una certa età non è facile, poi giocare a grandi livelli. Non è un demerito dell'Esperia? Assolutamente, no, assolutamente no, assolutamente. anzi ripeto, all'Esperia va un meritatissimo applauso per, perché veramente giocare 90 minuti sotto questo sole senza ricambi è veramente un... Da eroi, Da eroi, sì. Il peccato per l'Esperia è che forse difficilmente sarà tra le, tra le sì, due ripescate oro. perché tra la, la squadra ripescata sarà tra le due perdenti no. perché il passivo è abbastanza importante. Quindi... Probabilmente si terminerà qui l'esperienza delle Sperie in questo torneo, ma potrà rifarsi il prossimo anno sicuramente. I presupposti ci sono? Forse avrà più senso tentare di rinforzare le retrovie? Invece continuerà sicuramente l'avventura della Ina de Napolis che accederà in, in semifinale, semifinale che poi leggerà le due finaliste. E quindi la vincitrice del torneo. Ancora un'azione d'attacco per la Viana del Napoli. Con la conclusione di Di Costanzo, che termina senza problemi tra le mani del portiere, anche se la palla gli sfugge dalle mani. Campese allontana ancora la sfera, però recupera Pesacane. Ancora Di Costanzo il tiro, e para questa volta a terra Campese. In base alla tua esperienza? Anche molto attiva, un portiere che subisce 5 gol può essere anche uno dei più bravi in campo. Certo. Perché comunque lui ha fatto già insomma diversi. Certo, sì sì sì, cui... anche perché quello che ha incassato sicuramente eh. non, non sono colpa del, del portiere ma soprattutto della bravura, bravura degli attaccanti avversari, in modo particolare di Castellone che ha fatto gli ottimi in gol. Ma delle anche di qualità eh, del certo. numero 10 dei Bianchi, ora c'è Pesacane e ancora una volta ancora Campese portiere. si sdraia sulla sua destra e mette la palla in calcio d'angolo. Quando? quando viene a mancare un organico che va avanti all'unisono forse è il portiere, l'ultimo baluardo a cui bisogna comunque fare riferimento. La responsabilità è forte, vero? Eh beh, per il portiere sì. Anche perché l'errore del portiere viene subito evidenziato perché la palla entra in porta. Certo. Ma invece tante volte l'errore di un attaccante, di un difensore, di un centrocampista passa in secondo piano perché okay. non comporta un passivo risultato della squadra. Quindi c'è un capo espiatorio anche nel calcio. Sì. <ride> Basta trovarlo. Dopo l'allenatore spesso ah, è proprio che il bravo, portiere. Hai ragione. Dopo l'allenatore è il portiere. Intanto è Formisano che imposta per l'esperia, che prova a impostare un'azione alla ricerca di un episodio che almeno salvi l'onore della squadra dal punto di vista del punteggio. Ma sai, noi vogliamo essere ottimisti, magari prima che l'arbitro decreti la fine. Poi è dato tra Montano e Peresca, che riesce a tenere palla in campo. La palla in area di rigore per il numero 19, Fiorillo, all'indietro, ma non ci sono compagni pronti a ricevere la palla a buon gioco la difesa del United Napolis che ora imposta l'offensiva con Pesacane. Ma spadra che vince 5-0 allenta un po' i prende la sua difesa anche sì. in virtù di un in... o si tenta necessariamente a continuare a barricarsi. Di solito si tende a piacersi troppo e mm -hmm. quindi magari commettono della, delle leggerezze, dei momenti, hanno dei momenti di, di concentrazione, quindi però in questo caso c'è un ottimo filtrante per Piretti. Che salta l'avversario, il portiere avversario in sacca il gol del 6 a 0. Sette partita incontro, devo dire. È diventato un risultato tennistico. Ricordiamo che tra qualche giorno a Roma inizieranno gli internazionali di tennis d'Italia, quindi un risultato tennistico e duopo. Peccato, perché tifavamo per un 5-1 ma abbiamo assistito a un 6-0. Un meritatissimo 6 a 0, attenzione. E quando viste in campo sì. Non si è di parte, si è come dire dalla parte di chi in questo momento è difficoltà. Ma ribadiamo ancora una volta, non per Ruffeneria, ma no. veramente alle sfere va concesso l'uno delle armi, un applauso caloroso. Certo. Perché in 11 gli stessi che hanno iniziato eh, la gara stanno portando a termine questa, questa partita. Eh, 20... Siamo arrivati alla mezz'ora del secondo tempo, quindi ormai siamo, si può dire, agli sgoccioli. Questi ultimi 15 minuti, a prescindere da quello che sarà poi il tempo supplementare davanti, per quanto riguarda l'arbitro, saranno un po' un'agonia secondo te. O oramai i remi sono tirati no, in no, oramai la partita ha, dato la sua ha avrà poco da offrire anche perché come abbiamo detto prima certo, ribadiamo sì, sì. ancora molto il concetto e perché veramente portante, il caldo è oggi è decisamente forte si fa sentire quindi più si va avanti più le energie tendono a calare quindi i ritmi si abbasseranno ancora di più predominio di possesso palla, netto dominio dal punto di vista del risultato, c'è in questo momento anche una netta superiorità fisica, proprio perché la Unidade di Napoli ha potuto soffrire di diversi cambi. Andando ora a Fiorillo tende, tende, tenta una, una conclusione, tenta più dall'orgoglio che dalla lucidità del momento. Intanto ora in posta d'azione per uh, la United Napolis. Finamore lascia appesa Cane, quindi Rinaldis in verticale ma viene intercettato il in lancio dalla difesa dell'Esperia, recupera la palla Rinaldis che però non riesce a servire il compagno, la palla termina rimessa laterale in favore dell'Esperia. messa in gioco già effettuata Rossi in area di rigore lascia scorrere la palla Casceglia quindi fin amore e Pesacane sì, sì. punto di riferimento della manovra della Union della del Napoli sì. ancora una volta recuperata palla degli attaccanti della Union del Napoli 3 contro 3 in verticale per Piretti, questa volta per in posizione regolare, 15 offside e calcio di punizione per l'esperia. Oh, Tramontano ancora in possesso palla il numero 7 dell'Esperia è lento il suo tocco e quindi recupera senza problemi la difesa della United Napolis Rinaldis non si intende con il numero 16 Piretti e quindi la palla termina in no qua, tra le mani del portiere campese ormai demoralizzata l'esperia sta facendo sta mettendo in campo, le, in campo le ultime energie credo che comunque anche in questo caso a livello di questo torneo un 6 0 è un risultato comunque abbastanza rivoluzionario, cioè è difficile che si veda un 6 a 0. Se... Certo, sì, sì, questo sì. Perché almeno le partite a cui abbiamo assistito nelle ultime giornate erano abbastanza equilibrate. equilibrate sì. intanto Rinaldi si recupera palla per uh, la united Napoli, che ora avanza con Pesacane, il lancio sulla sinistra per... Uh, di Costanzo di Costanzo in aria il tiro e c'è il palo il palo questa volta salva il portiere campese evite 7 a 0 ma recupera palla lo stesso di Costanzo il cross è ribattuto in aria ancora un'occasione gol per la United Napoli si cross in aria di rigore e questa volta senza problemi blocca Campese quindi fioccano l'occasione per la Junata Napolis stavolta l'attaccante ha trovato non il portiere ma il palo il palo quindi... okay tra l'altro oltre al caldo bisogna anche sottolineare che ci troviamo in un, quasi un'oasi molto caratteristica quindi ci sono molti insetti anche questo insomma, aiuta a, a, a, a sottolineare il clima molto salubre Rende anche, rende anche più emozionante la telecronaca perché comunque no. dobbiamo difenderci anche dall'attacco certo. di questi calabroni, di queste vespe che però, dobbiamo sottolineare non sono in nuove, però ovviamente per precauzione la allontaniamo certo. con un gesto delicato e anche giusto il rispetto da certo. parte della natura direi che questa è una bellissima struttura per quanto riguarda sì. i tornei ricordiamoci che qua si allenano anche le mm. giovanili del Napoli quindi veramente un'ottima struttura A sesimo minuto c'è il 19 Finamore che recupera la palla, la scambia con un compagno, limite dell'area di rigore, si propone Di Costanzo, viene servito, Di Costanzo cerca Piretti, controlla palla Piretti, indietro per il numero 18 Rinaldis, ma il tiro è alto. Ancora un'occasione gol per la United Napoli che sottolineiamo creata da tutti i nuovi entrati, quindi ancora una volta a dare manforte quando abbiamo detto prima che i ricambi a questi livelli sono fondamentali soprattutto quando siamo giunti al 35 del secondo tempo anzi 37 per la precisione paradossalmente di solito questi assunti molto tra virgolette banali quindi la presenza di una panchina eh, possa sembrare quasi scontata però in realtà è così cioè, il calcio eh, proprio perché sono 90 minuti e c'è bisogno di, di calibrare le forze, di, di carburare, di far respirare i calciatori. Intanto un calciatore, mi sembra tramontano, è stato costretto a abbandonare il terreno di gioco, quindi adesso anche in 10 l'esperia per un problema fisico. Senta che il posto sta ancora mai arrivato. Eh beh, poi la stanchezza la si fa si sentire, per... poi... Ripeto, sono gli, gli stessi che hanno iniziato la gara, hanno giocato, siamo arrivati 30, quasi al 40esimo del, del secondo tempo. Quindi... Tra l'altro vediamo che la Croce Rossa sta entrando in campo. Sì, sono qui, ovvero, devono essere presenti per forza per protocollo Covid, però ora anche loro si stanno organizzando per, in attesa del fischio finale dell'arbitro per tornare anche loro a casa. pur rimanendo qui nel, sul, nel complesso Kennedy. Bisogna sottolineare che anche a livello non agonistico c'è cioè questa attenzione molto forte nei riguardi eh, di quelli che sono i protocolli relativi al, alla presenza del coronavirus sul territorio. Questo è molto importante perché certo. ci dà un segnale di, di ripresa ma al tempo stesso anche di serietà e di di rispettabilità delle regole che ricordiamo sono fondamentali per evitare che questo virus si diffonda quindi sottolineiamo anche la bravura dell'organizzazione Certo, attenzione degli organizzatori e l'arbitro decide di fischiare anticipatamente la fine dell'incontro anche su di tacito accordo con i calciatori in campo perché ricordiamo quando siamo giunti al 39 minuto della ripresa il punteggio è, vedeva la Unionata Napolis in vantaggio per 6 0 sull'Esperia. Sull Esperia, esperia è rimasta, non solo non aveva riserva a disposizione ma è rimasta anche in 10 per un problema fisico di un calciatore che è, è stato costretto a abbandonare il campo. Quindi amici di Piaventi per il momento è tutto. Vi rimandiamo all'appuntamento. All'appuntamento di domani, importantissimo per seguire alle ore 16.30, sempre su qui, i 20 la partita della sesta giornata del girone C del Cammino d'Eccellenza San Giorgio-Barrese, una partita sentitissima da entrambe le squadre. Quindi non mancate domani, vi aspettiamo, ore 16.30, i 20 per Barrese-San Giorgio. Amici dei Piaventi, per oggi è tutto. Grazie per averci seguito. Mauro Guerrera ed Elisabetta Napo vi ringraziano per l'ascolto you oh.